Benvenuti questa sera a questo incontro con un grande scrittore americano, anche molto simpatico per quello che ho potuto constatare in questi ultimi cinque minuti. E benvenuti a Torino Spiritualità che posso dirlo con soddisfazione senza dover incrociare più le dita perché siamo in corso, si sta dando grandi soddisfazioni, state tornando ad ascoltare, a sentire, a dialogare, ed è molto bello e ci dà, ci dà veramente la carica per l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno tutti nei, per affrontare quello che, che verrà nella prossima stagione. E quindi grazie a tutti voi innanzitutto per, questa, per questo entusiasmo che trasmettete. Il tema del festival, come sapete, quest'anno è un tema originale, sfidante, perché associare la spiritualità alla pelle può sembrare paradossale, anche fuori luogo, invece più andiamo avanti, più ci rendiamo conto di quante sollecitazioni questo tema ci dà. Anche in corso d'opera, non solo nella preparazione del programma, nelle nel dialogo che abbiamo avuto costruendo il programma, ma anche strada facendo. E la sorpresa che ci dà questo tema è un po' in fondo anche il filo conduttore di quello che vor vorrà essere oggi questo accompagnarvi, eh, nella lettura di questo romanzo, che è un romanzo che ha vinto il premio Pulitzer, che è l'opera di un autore che sta camminando in maniera sorprendente nella narrativa contemporanea, non soltanto americana, e, e, e io vorrei cominciare dicendovi perché mi ha sorpreso questo libro e perché mi auguro che sorprenda voi nel leggerlo, perché non è quello che ti aspetti, questo titolo in Netanyahu, se non stiamo a, a, a, diciamo a declinare un sottotitolo che già invece racconta molto soprattutto dello spirito del libro, non è una biografia, non è una storia fam di famiglia, non è una saga dedicata oppure lanciata con, verso la figura che, che tutti associamo a questo cognome che è Bibi Netanyahu, che è stato e in fondo continua ad essere un personaggio centrale nella politica israeliana, oggetto naturalmente di critiche invettive, entusiasmi. È un personaggio di cui, a prescindere dalle sue scelte, decisioni politiche, sa molto far parlare di sé. Bene, ma in questo libro non si parla di lui, se non in maniera marginale. In questo senso, in Netanyahu, questo romanzo non è un libro militante, nel senso che ti aspetti da questo titolo. Allora che cos'è? Proviamo a, a capirlo insieme, ma soprattutto a chiederlo all'autore. È innanzitutto una campus comedy, cioè un genere molto particolare, è un libro ambientato tutto in in un campus universitario, anche quando la scena si svolge dentro le mura di una casa. Ehm, però tutto ruota intorno al, al mondo fisico, geografico e soprattutto umano eh, di quella realtà che, che per noi non esiste, perché non abbiamo nulla che assomigli vagamente a quello che è un campus universitario. Questo è un campus marginale, non è una delle università celebri degli Stati Uniti, e anche questo ha una rilevanza narrativa importante. È anche a suo modo un memoir storico dedicato a un personaggio che riconosciamo abbastanza in fretta nel libro, anche se non abbiamo letto nulla sul libro, che è stato forse il più grande critico letterario del secondo novecento, Harold Bloom, è dedicato a lui, e lui in qualche modo c'è, cioè, non credo di svelare nulla al, al lettore è soprattutto questo romanzo una riflessione questo in fondo spiega il contesto di questo festival del tema della pelle è una riflessione sull'identità una riflessione che è, riesce ad essere al tempo stesso lieve e profonda ti destabilizza però ti spiega anche molte cose l'identità è al centro ed è anche la cosa che spiazza Leon Narrante, che, che non si chiama Harold ma si chiama Ruben, che è messo di fronte a una chiamata in quanto ebreo, lui prof, unico professore ebreo dell'università, è chiamato a ricevere quest'altro professore che viene da Israele, che quindi è ebreo, che poi non è neanche che le due cose si sovrappongano sempre, e per ragioni imperscutabili viene considerato la persona adatta a, a fare l'accoglienza di questo docente. Ecco, in questa narrazione che racconta di fatto questo episodio marginale, cioè le eh, titubanze, disavventure, sorprese che incontra Ruben Bloom a, nel, nella preparazione dell'accoglienza a questo strano figuro che poi arriva con tutta la famiglia. E, Tutta la, in, tu, in questo episodio così circostanziato c'è tutta la gamma di paradossi e di sradicamenti della condizione ebraica, che è essere sempre un po', e qui ci veniamo, dentro e fuori dalla propria pelle. In questo senso, e arriva la domanda a Joshua Cohen, questi personaggi sono tutti un po' fuori luogo, un po' spaesati, è così? So I, I love the end of the first question so I can finally say hello to everyone. It's like, you know, it, it, it, that is a very, you know, Jewish thing. You make someone just wait, you know, 10 minutes to say hello. <laughs> hello. And thank you. No, no. Thank you uh, for being here and, and, and, and, and, and, and thank you for, for, for doing this. Thank you for staying here. I, I, yeah, it's a pleasure. It's a pleasure. You know, I missed the rain. Um, <laughs> i think that uh uh yeah it it it's difficult to say because um you know the this book is set in in 1959 1960 which you know uh i hope that i i look like someone who wasn't alive then um i really hope that i don't look like someone who's alive then i but i wasn't Um, and, and, um, so it was a time I had to imagine and, uh, and it was a, uh, but it was also a time, as far as I understood it, of really great self reinvention. It's a time almost that imagined itself, um, largely because it's the first televised decade it's the first time where you're seeing these moving pictures, these representations in your home. Um, you're beginning to see even color in your home um, as you get toward 1960 in the United States. And, um, and people are phenomenally obsessed, I would say, with the way that um, they're represented in images. And Uh, and so what I was particularly taken with, with this book was, um, was someone who is the children of immigrants, which is the narrator, Ruben Blum, um, who is attempting to assimilate into American society and forget his quote unquote roots as much as possible, who, um, is doing so at a time when suddenly representations of ways of being are being beamed to him constantly and uh and he's wrestling with these staggering conformities that also come along with apparently with economic power you know and um and uh, uh and cultural let's say hegemony which is the position america thought it was in and possibly wasn't following the second world war allora, innanzitutto mi fa, è una cosa molto ebraica quella che è successa qua, cioè che ti fanno aspettare dieci minuti per poter dire buonasera, che piacere vedervi, che piacere essere qui con voi. Um, allora, eh, innanzitutto grazie eh, comunque per essere qui eh, e gli è stato detto grazie a te per essere qui e lui ha detto no, no, anzi poi mi mancava la pioggia mi fa molto piacere essere qui con voi questa sera allora cosa devo dire ehm, è difficile spiegare un po' eh, il mio punto di vista su questa domanda perché allora il libro è ambientato eh, verso la fine degli anni 50 59 e 60 e eh, spero che voi non pensiate guardandomi che io fossi già nato e anche grandicello all'epoca vi posso giurare che non lo ero assolutamente non c'ero questo cosa vuol dire che ho dovuto immaginarmi come era la vita all'epoca. Eh, detto ciò, com'era la vita all'epoca? Beh, era un periodo di eh, rinvenzione, bisognava reinventarsi, tutti si reinventavano, le persone erano in un momento in cui c'era da reimmaginare tutto, soprattutto negli Stati Uniti. Pensiamo ad esempio che è stato il primo decennio, si apriva appunto il primo decennio in cui le televisioni erano ovunque, non soltanto le televisioni ma anche le televisioni a colore, eh, a colori negli Stati Uniti. Ed ecco, anche eh, sulla scorta di tutto ciò, la gente ha cominciato a sviluppare una vera e propria ossessione, un'ossessione per la eh, rappresentazione nelle, delle immagini, quelle che poi alla fine si vedevano in televisione. Quindi eh, quello che io mi proponevo di fare era di eh, parlare di una persona che era figlio di immigrati, appunto ehm, Ruben in questo caso, eh, che in che situazione si trova? Beh, deve, tenta eh, disperatamente di assimilarsi alla società americana del tempo e tenta quindi in sostanza di lasciarla indietro, di far finta che non esistano le sue radici, di dimenticarle e ehm, si trova a fare tutto questo in un momento in cui invece la, la rappresentazione di quel sé che lui cerca di lasciarsi alle spalle, spalle gli viene eh, flashata in faccia di continuo ogni volta che appunto guarda la televisione e quindi lui eh, fatica moltissimo a eh, fare i conti con quella che è la, come dire, il conformismo richiesto dalle strutture di potere economico piuttosto che anche dall'egemonia culturale che in quel periodo caratterizzavano gli Stati Uniti eh, che appunto erano in questa fase di grande espansione dopo la seconda guerra mondiale. And, and I'll just give kind of two quick little anecdotes to to follow up on, on on that. Um just in terms of the thinking of, you know, um skin and um you know one's appearance, right? Um and and and one's identity. Um the it's it's it's amazing to me that you know that I was able in in in my lifetime, which is you know not not been that long um to be able to have you know I, i i met was able to meet some people who were you know very peripherally involved and remember sort of like the early golden age of hollywood right um and you know one of the things that i, I was thinking about uh, you know i don't know why i think about it, i think about it in italy because i just pass clothing shops all the time and and i was thinking about something that that that, that someone told me that the the earliest you know real hollywood studio system really came from jews who came to the united states and they were in the garment business they were in the clothing business and they were the ones who invested in hollywood because if you were in the clothing business you know that you always work one season ahead you always invest a season ahead and they were willing to do this for movies and i remember, you know, there's this moment where they ask one of these, it was Jack Warner, one of these early executives at a, you know, at a Warner Brothers, I think, you know, how did these garment workers become these guys who make these American dream movies? And he says, it's just cutting. <laughs> you know, it's like you start as a tailor, you end as a guy making movies that sell people dreams, but it's just cutting. And, um, the, all of the formats though, when, when, when film moved to early television, to sitcoms, the really beginning of a situation comedy comes from the American immigrant experience. The idea that you're living in a small budget in small apartments, there's no privacy. No one ever knocks on the door. They just come in whenever they want. You know, they, they, they're deeply invested in your business and they'll, you know, stick their noses in anywhere. Um, the reason why I'm bringing these things up is because these are processes by which I think people assimilate without even, um, uh, uh, assimilate in an opposite way. It's, it's as much as these people kind of became American, they were also making America more like them. Mm -hmm. okay. Allora... Um vi racconterò una serie di aneddoti immagino anche nell'arco di questa intervista ma soprattutto voglio poi anche ricollegarmi alla tematica appunto del festival come abbiamo sentito adesso cioè la pelle, l'aspetto, l'identità eh, questo sicuramente sì ma intanto eh, vi racconto un'altra cosa ovvero il fatto che eh, trovo assolutamente affascinante che eh, nell'arco nell della mia vita che ribadisco non è stata così lunga fino adesso eh, ho incontrato eh, alcune persone che in sostanza hanno contribuito a creare Hollywood, il mito di Hollywood, l'età d'oro di Hollywood e questo aneddoto mi torna in mente questa, questa esperienza, mi torna in mente spesso soprattutto quando sono in Italia perché voi avete tutti questi negozi di abbigliamento fantastici, ecco adesso capite dove vado a parare tra un attimo. Um, la cosa che eh, mi ha fatto riflettere è il fatto che effettivamente, se uno pensa a come nata Hollywood, ma davvero come nata la vera Hollywood, e beh, cosa è successo? Che eh, c'erano alcuni ebrei che eh, sono emigrati negli Stati Uniti e facevano i sarti, si occupavano di fare vestiti in sostanza e poi hanno deciso di investire, investire ovviamente in questa attività e da, una, da una, una cosa tira l'altra, diciamo così e cosa gli è venuto in mente gli è venuto in mente che beh, eh, il, i film, i film ti, chiedono di, ti richiedono di cominciare a lavorarci adesso ma poi il film esce tra un anno quindi eh, se io riesco a la mia bella collezione a vendere i miei vestiti adesso perché già tra un anno so che insomma io sono a posto facciamo così seguiamo questa strada ed è così appunto che è nata Hollywood e eh, ricordo che era Jack Warner forse della insomma Warner Brothers che non so potrebbe essere che appunto quando gli è stato chiesto tutto questo gli è stato detto ma com'è che Hollywood è stata fondata cioè è nata da questo gruppo di eh, ebrei sarti in sostanza com'è che è andata così eh, eh, che poi in fondo Hollywood è l'American dream per eccellenza, non il sogno americano, lui ha risposto tutto tranquillo. Ah, questione di taglio, tagliare, è così che funziona la faccenda. Perché si passa dall'essere dei sarti, dal tagliare i vestiti, fino ad arrivare a creare dei veri e propri sogni. Il, il sogno americano, vendere i sogni agli americani e il sogno americano attraverso i film. È tutta questione di tagliare. E poi c'è stato il passaggio, che, eh, il passaggio successivo, che dopo Hollywood è stata la televisione, ovviamente. E eh, all'inizio, agli albori, la sitcom americana cos'era? era in sostanza tutta giocata sugli americani immigrati. Perché? Perché c'erano queste scene con un budget limitato rispetto a un film, eh, delle stanzette più piccoline, eh, zero privacy, tante persone che vivevano nella stessa stanzetta, tutti con, una, mh, con un, questo slancio a sapere i fatti degli altri, a ficcare il loro naso in quello che gli altri stavano facendo. Eh, e appunto tutto questo ha fatto sì che ci fosse una sorta di assimilazione in due sensi. In che senso? Nel senso che da un lato ovviamente questi immigrati diventavano più americani attraverso queste sitcom, ma dall'altro l'America diventava più come loro. Grazie. Adesso un po svegliamo un pochino del libro pian pianino. Allora, il Netanyahu, protagonista di questa vicenda, oggetto di questa vicenda, non è, come ha detto Bibi, cioè l'ex primo ministro di Israele, ma è suo padre, che si chiamava Benzion Netanyahu, che in questo libro, per una buona parte del libro, è una specie di creatura attesa, non dico come il Messia, ovviamente, però c'è... C'è questa figura che incombe sulla storia come un ingombro, come, ma anche come una chiave di lettura della storia stessa, perché questo professore della Corbyn, Ruben Blum, lo aspetta, non sa perché deve aspettarlo, perché abbiano chiamato lui ad aspettarlo. insomma. So. C'è questa suspense che sospende la, la figura, prima che diventi veramente corpo, vero e proprio, è molto ingombrante, devo dire, nel, nel momento in cui poi fa la sua comparsa effettiva nella storia. Però io vorrei ancora tornare indietro, cioè riprenderemo al nostro Ben Sion Netanyahu eh, fra poco, ma a un certo punto Ruben, il l'io narrante, dice sono venuto al mondo con una pelle non del tutto bianca. Allora, quando si legge questa frase ehm, e, e, e qui lui sta raccontando della propria famiglia ebraica americana che è molto diversa da quella della, della moglie, pur essendo lei un'ebrea americana, ma sono due ebrei molto diversi, con un background molto diverso, sembrano veramente atterrati da pianeti diversi. Ecco, di fronte però a questa frase di Ruben non, si, non può non venire in mente la macchia umana di, di Philip Roth e io adesso chiedo a Joshua Cohen che volente o nolente, lui ha da confrontarsi con una grandissima letteratura ebraica americana, potente, grande e anche molto invadente da un punto di vista di uno scrittore, ci può parlare del suo rapporto con, a partire da Roth, Malamud, Bellows, Singer e tanti altri, ecco come, come si come si vede il rapporto a questa a questa schiera di scrittori ebrei americani? Yeah, you know, I mean that's that's a lot of what the book's about, you know. Um, but it but it but it tries to to, to take it through the position of, of Harold Bloom. Right Bloom is, is somewhere between Bello and Roth's generation in age. Um, but he was the good boy. He, he was the good boy, he was a very good boy. I mean, in some ways. But, you know, he was the good boy who was, you know, married to Jean until he died. They were married for 60 years. He was the one who went and got a PhD, got a doctorate, and then he went and taught at an Ivy League school and was the first Jew hired there, right? Um, and he sat there, <laughs> like that, um, you know, writing endless books about Shakespeare, and about, um, you know, the Elizabethans and also about British romantic poetry of the 19th century, um, while Philip Roth was, you know, fucking half the world and Saul Bellow was on his 30th divorce and, you know, whatever, right? And, and so, you know, and so, so Bloom was the, he was the good child in a way. And um, actually, you know what? Let's break up these small trends. Okay. We can do that here, yeah. <laughs> okay. Right. Beh, effettivamente poi alla fine dei conti è di questo che parla il mio libro, solo che ne parla attraverso eh, gli occhi di eh, Harold Bloom, per l'appunto. Lui, dal punto di vista generazionale, lo collocherei appunto tra Bellow e Roth, e che dire, lui era il bravo ragazzo della situazione ma proprio un bravo ragazzo, bravo tanto ragazzo, perché allora si impegna tanto, eh, si sposa con una ragazza, eh, Jean, con cui poi passa tutto il resto della sua vita, eh, studia, arriva al PhD, quindi anche il suo bel dottorato, va a, a lavorare in una prestigiosissima eh, università americana dell'Ivy League ed è il primo ebreo a fare una cosa del genere, eh, poi si siede, vi ho fatto vedere come si siede, io non lo rifaccio, eh, eh, eh, e cosa fa? Si siede e scrive, scrive, scrive, scrive di Shakespeare, scrive degli elisabettiani, scrive della, della, della poesia britannica del XIX secolo, romanticismo questo e quell'altro. Tutto questo, mentre Roth va in giro a scopare tutto quello che trova. E Bellows invece è al suo quarantesimo divorzio. Quindi capite bene che per l'appunto Bloom è veramente un bravo ragazzo. And his, um, what he is most known for, um, actually turns out to be his best idea, which is fairly rare among, among critics. Um, he was very much taken with what you know, he later called the anxiety of influence, or just influence theory which in a very basic way you know, can be reduced to a, a application of psychoanalysis to literary criticism when it comes to influence. Mm -hmm. um, but, but you know, and I'll do a very you know, bad job of, of summarizing it here, is, is and everyone can check Wikipedia at home and you know, do whatever, but you know, it essentially comes out of this idea of belatedness that everyone feels that they are born too late for authentic history. And that every generation feels that they're born too late for the quote-unquote authentic, right? Because they fetishize some authentic past that came before them. And that the later that you were born, the more past there is behind you. And it is crushing, right? It is crushing the amount of stuff that has been written and thought in the past. How could you possibly make anything to add to this conversation? So, Bloom essentially has this model. Um, it's a very you know, patriarchal, you know, kind of almost classically Freudian model, but he basically says there are weak writers, and a weak writer is someone who, they look at the past and they essentially say, there's so much, and they either consciously or unconsciously apprentice themselves to someone in the past and they become an imitator of the past. Then there is the quote-unquote strong writer, who looks at the past and to a degree convinces themselves that the past was flawed or that a mistake has been made and that they see the flaw in the past and in a way only they can correct it. So their writing gives them a chance to correct the record. Right. Allora, ed effettivamente per cosa succede? Che eh, Harold Bloom è in realtà noto soprattutto per la migliore idea che abbia avuto, che non è una cosa che succede molto spesso quando si tratta di critici letterari, a lui è andata bene, diciamo così, ehm, ovvero eh, la questione dell'ansia. Da influenza, ovvero la teoria dell'influenza. Adesso um, in sostanza è la psicanalisi applicata alla critica letteraria per quanto riguarda l'influenza degli scrittori che gli scrittori vivono sulla loro pelle per l'appunto io eh, sicuramente a riassumerla farei un lavoro penoso per cui vi consiglio vivamente di andare su wikipedia e guardare che cosa ha scritto cos'è questa teoria e così capirete molto bene ma in sostanza in soldone di cosa si tratta eh, c'è la questione della belatedness, del fatto di sentirsi sempre in ritardo diciamo così eh, ovvero di essere il fatto che tutte le generazioni quando, quando nascono, si sentono già troppo in ritardo rispetto a quello che è il passato, chiamiamolo autentico, ehm, che viene così in questo modo, insomma è andato, io me lo sono perso e quindi viene un po' eh, feticizzato questo passato e eh, più nasco tardi, più passato mi ritrovo alle spalle, più mi sento assolutamente schiacciato da tutto questo che c'è prima di me, cosa posso farci a questo punto con tutto quello che ho dietro, cosa, cosa posso aggiungere io, questa, questa è l'ansia appunto che si prova. E quindi eh, Bloom eh, propone un eh, modello che, se vogliamo, è un po' un modello patriarcale di stampo anni 40, però, appunto, questo è, e divide gli scrittori in due diciamo macrocategorie, quelli che lui chiama, e quindi di nuovo, mh, tra virgolette, eh, deboli, weak per l'appunto, e che cosa fanno questi scrittori? Si guardano indietro, guardano questa eredità incredibile, questo passato che si trovano alle spalle, e poi anche in maniera inconsapevole magari eh, diventano un po' degli apprendisti, eh, cercano di carpire il meglio del passato e diventano degli imitatori. Imitano quello che c'era stato prima di loro. E poi ci sono gli altri, c'è l'altra categoria, gli strong, i forti. E che cosa fanno gli scrittori forti? Beh, loro si guardano indietro esattamente come gli altri, però vedono le cose in modo diverso perché pensano che ci sia qualcosa, c'era qualcosa che non andava, c'è stato un errore, c'è stato un problema a un certo punto, e quindi si convincono che loro soli possono risolvere, ovviare a questo errore, attraverso la scrittura. And, and what's interesting in this dichotomy, one thing that's interesting in it is that the so-called weak writer, um, you're not sure whether it is a conscious decision or an unconscious decision to imitate the past, but at least the weak writer is looking at the past and you would think seeing the past for quote, what it is. But the strong writer who is looking at the past, is almost totally crazy, is misinterpreting it, is in fact looking at the past and seeing only a problem that only they can solve, right? So I, you know, I say that it's, it's a good model for a writer, but a bad one for you know, a prime minister or a president. But, but you know, I felt then that um, this is what interested me, not just with the Roth, you know, I want to say generation, but they're different generations, Bellow and Roth, but but not with that, not with not with that past. It it interested me with with with frankly everything that I had been born to respect, that the world I then grew up in immediately devalued. Right? I'd been I'd been raised to to to to feel a certain way about literature about the word and then i i i i matured apparently into a world where um um where i was told that this was a secondary concern and um and so for me i think that the entire question is for me to continue writing do i can i stay clear-eyed can i stay can i maintain some clarity about the past and continue writing or do i have to Distort the past in order to survive. And I think that that's, a, that's a fundamental question, I think, for, for, for, for, for every writer. E quindi questa dicotomia io l'ho trovata particolarmente interessante. Perché l'ho trovata particolarmente interessante? Perché in un certo senso questi scrittori più eh, weak, e più deboli, per l'appunto, non è chiaro se siano consapevoli o meno del fatto che stanno imitando, però eh, quando si guardano indietro, quando imitano per l'appunto, eh, guardano il passato e in teoria entro certi limiti vedono il passato, diciamo così, per quello che è. Ma gli scrittori forti non lo fanno, fanno qualcosa di completamente diverso. Guardano al passato e poi assumono una posizione completamente folle rispetto al passato, perché gli danno un'interpretazione tutta loro al passato e pensano poi di essere gli unici a riuscire a porre rimedio a quello che è successo in passato. Che È una cosa che funziona molto bene, a me piace dire, per gli scrittori, un po' meno quando a fare, ad avere un atteggiamento del genere un primo ministro, un presidente. Comunque... Eh, questo, tutto questo è, è qualcosa di importante qualcosa di, io sono, di cui io sono molto consapevole e devo dire che ehm, non mi sono mai rapportato tanto eh, come scrittore al passato guardando alla generazione, non dire la generazione di Roth perché effettivamente Bellos era un po' prima poi è arrivato Roth ma però insomma tutto eh, que, tu, questo background diciamo così, che mi ha accompagnato fin dall'inizio più che altro devo dire che eh, la cosa che mi ha più influenzato forse è stata la mia esperienza personale, cioè il fatto che io sono nato e poi per un periodo della mia vita mi è stato insegnato che certe cose avevano un valore, andavano rispettate, quindi sono cresciuto in un mondo che poi lentamente non dava più alcun valore alle cose che prima mi aveva detto queste cose sono importanti, ad esempio la letteratura, ad esempio appunto occuparsi del pianeta, insomma tutta una serie di questioni che dovevano essere importanti che poi invece a un certo punto mi è stato detto no, no, in realtà lascia stare, sono cose secondarie, non sono così importanti. E quindi per me è molto importante per poter scrivere, è stato molto importante per poter scrivere, capire se io potevo restare, come dire, avere gli occhi, avere una vista bella chiara, bella nitida quello che era il passato, oppure se l'unico modo per andare avanti per scrivere sarebbe stato per me quello di distorcere il passato per riuscire a sopravvivere, secondo me è proprio qui la chiave, la questione principale. E just really quickly I promise you. It it's the um it, it you know the book really tries to take these two parts of Harold's theory and um and apply it to or contrast it and compare it with the two conceptions of history that are represented by um Ruben Blum and Benzion Netanyahu because those are two very different in fact mutually exclusive views of history un'ultimissima cosa ve lo prometto poi sto zitto eh, in realtà appunto questo approccio di eh, Harold Bloom, questa teoria è poi quella che io ho utilizzato proprio per creare questo libro e l'ho applicata nel mio libro ma l'ho anche usata proprio come dire a creare un gioco di contrasto che viene illustrato molto bene nelle due concezioni della storia eh, che ci vengono proposte da una parte da eh, Ruben Blum e dall'altra appunto da Benzion Netanyahu, due punti di vista della storia che sono diametralmente opposti e assolutamente irriconciliabili. Siamo qui per ascoltarti, per cui puoi parlare tutto il tempo che vuoi. E, mentre spiegavi questa, questa dicotomia, diciamo, fra gli scrittori deboli e gli scrittori forti, in una interpretazione della letteratura blumiana ma anche coeniana direi, cioè molto originale da parte sua, mi veniva in mente una cosa, che c'è un cortocircuito di fondo in tutto questo, e cioè di una letteratura e una cultura così profondamente, come dire, e necessariamente, non vorrei dire ancorata al passato, ma in, che in qualche modo resistere deve fare i conti con il proprio passato come in fondo è tutta la tradizione ebraica ma nello stesso tempo il mondo ebraico vive in un orientamento nel tempo che è l'opposto di quello comune è una cosa che io dico spesso ma che forse vale la pena ripetere brevemente nell'orientamento comune del tempo noi abbiamo il futuro di fronte e il e il passato alle spalle, ai giovani si dice avete il futuro davanti a voi. Nell'orientamento ebraico del tempo, ma sto parlando della lingua ebraica, che ci dice con due radici molto chiare, che davanti c'è il, pri, il prima, e il davanti sono la stessa cosa, corrispondono. Cioè il, il passato ce l'hai di fronte, e il futuro, ed è la tesi di Walter Benjamin in Filosofia della Storia, l'angelo della storia soffia alle tue spalle ed è una tempesta, che però hai alle spalle di fronte al passato. Se volete c'è una logica in tutto questo, cioè il passato è conoscibile, il futuro no, mai. E allora do ti domando quanto pesa tutto questo cortocircuito di una, di una civiltà delle parole fondata sulla costruzione nel, nel tempo attraverso il passato e una percezione del nostro orientamento nel tempo che dovrebbe dire l'opposto. Sì, yeah, I mean che I, I think, you know, these are two guys in, in, in, in Western, you know, New York, right? In a college che nessuno one cares about. And at this time in history no one cares about any of them. No one even can say the word Netanyahu. And I wanted to bring into this moment um, in time, in the middle of nowhere in America, right? A, a, what I really believe to be a, a fundamental conflict um, that is a very ancient conflict that, that, that has, that, forget it's unfashionable to speak about, no one even would begin to speak about this. Like, academics can't talk about it because it seems crazy. You know, even politicians, for how crazy politicians forget, if they started talking about this shit, they'd be done. And, and that is, what is the shape of history, right? Whether you believe in a medieval, you know, uh, of Italy, a, a great home of circular history, the history of Vico, right? A history that recurs and that repeats, and that certain patterns um, return with regularity, um, or you believe in the Enlightenment history, which is the post-Enlightenment history, which is progressive, and that every, you know, we're not perfect, but every generation slightly atones for the sins of the previous generation, or advances the agenda of the previous generation, um, and, and the arc of the moral universe bends toward Justice, so the, the circular history or the Millerist history is, is, is the basic distinction here. Beh, sì, effettivamente, eh, diciamo che io mi proponevo di parlare di eh, due tizi. <laughs> Che si trovano eh, nella zona a occidente, a ovest di New York, in un college di cui non frega niente a nessuno. Eh, due tizi di cui non frega niente a nessuno, eh, non riesco neanche a dirlo. Netanyahu, e, eh, e in un momento particolare, nella, eh, in, questa, in, questa, in questo posto che alla fine non è da nessuna parte negli Stati Uniti, e qui però io volevo portare alla luce un conflitto, un conflitto che è un conflitto fondamentale, un conflitto molto antico ed è anche qualcosa però che, di cui non è che si parla tanto perché non è una cosa diciamo, che, ti, che ti attira molte simpatie. Se sei un accademico e parli di queste cose pensano subito che sei pazzo, se sei un politico e ti butti su questa roba rischi il posto. Per cui tutti lo ignorano, fanno, fanno finta di ignorare la questione, però è in sostanza la forma della storia. Qual è? Che, che, che forma ha uh, la storia? E qui c'è questa, di nuovo, una dicotomia che troviamo e, ed è un'alternanza tra eh, quella che voi in Italia ben lo sapete e la visione medievale, quella di Vico, quella dei corsi e ricorsi storici e quindi il fatto che appunto le cose tendono in qualche modo a ripetersi, poi c'è la visione illuminista invece, che è quella che eh, vede il progresso, il progresso che accade sempre, il progresso che fa sì che ogni generazione in qualche modo riesca ad ovviare ai peccati della generazione precedente, quindi ci sia sempre un passo in avanti, ci sia sempre qualcosa, insomma la storia in, in questo senso non è circolare, ma è lineare, va in avanti. And the there are many forms of circular history right i mean we have we have a sort of you know almost perfect beyond the human um picture of of of a perfect you know circularity of of of of of, of you know ontogeny begets phylogeny and so on um Then you, you, you have the Spenglerian German notion of circular history, which talks about each nation has a fate or a destiny that it must fulfill in every generation. And, you know, right. Um, but then there's the Netanyahu version of it, the Benzio Netanyahu version of it. And this is a person who has taken the circularity of history and believes it to be one of Jewish suffering and oppression, that in every generation, There is the recapitulation of an, um, let's say, uh, existential event, which, you know, threatens the continued survival of a people and, um, and that every generation experiences this and that that history, the cycle of that history must be broken. And he, as a historian of the middle ages, he's a historian specifically of the Iberian inquisitions you know, comes to do this job interview at a university, at a college where the historian who's supposed to take him around, Ruben Blum, is nothing like Harold Blum, he's a professor of taxation studies, right? And um, who is a child of immigrants, grew up speaking Yiddish uh, in the Bronx and wanted to get away from all of that. And because America has allowed him to get away from that and allowed him to improve his social and economic position, He truly believes in a meliorist history that it might not be perfect now, but it's getting progressively and steadily better. And these two men, when they meet, find their worldviews completely incompatible, right? Ruben Blum thinks Benzion Netanyahu is a psychopathic alarmist, right, who doesn't Um, understand, um, who's been so traumatized by experience that, uh, not even experience that he personally had, but by historical experience that he can't, um, understand that there are differences in history and that there can be change. And Benzio Netanyahu thinks that Ruben Blum is a naive fool who, though his generation might be spared, maybe they'll come and kill his children. And um, And it's that conflict that I feel, you know, it's not only at the heart of the Jewish experience, you know, but I also think it's a conflict that it's at the heart of pretty much every, you know, multicultural, multiethnic democracy these days that tries to ask themselves, you know, what history do they believe in? And who are your neighbors? Who are your people? Who do you feel safe among and around? and who do you feel can be responsible for your destiny and that you can be responsible for theirs? Mm -hmm. E quindi ci sono delle diverse visioni della, della storia c'è appunto la circolarità la circolarità che può diventare addirittura perfetta, la circolarità che va al di là addirittura della concezione umana e eh, che quindi appunto è una perfezione che noi umani forse non riusciamo neanche a cogliere. Poi c'è la eh, concezione spanglariana tedesca che vede invece una sorta di riassunto come dire, interpreto a modo mio una, mh, un destino per ogni nazione ad esempio. Poi c'è quello che pensa, eh, quello che pensano i nostri, i nostri eroi, che pensa Benzion Netanyahu rispetto a quello che pensa eh, il nostro Blum. Eh, cosa pensa Benzion Netanyahu? Beh, pensa alla circolarità della storia, ma come la vede la circolarità della storia? La vede come un perpetuo un perpetuarsi della sofferenza e dell'oppressione degli ebrei e eh, ogni nuova generazione si trova a rivivere esattamente gli stessi eventi e eh, vede la propria esistenza messa in discussione, minacciata e tutte le generazioni eh, da sempre e per sempre continuano appunto in questo, eh, in questo loop, insomma in questa circolarità e quindi questo ciclo va spezzato, va spezzato in qualche modo. Lui eh, è un professore, un professore di storia, no? di qualsiasi storia di inquisizione spagnola per capirci e eh, ha a che fare poi con invece Blom. Blom si occupa di cose completamente diverse, Blom si occupa di eh, studi fiscali, si occupa di tasse e eh, mentre appunto, eh, appunto il nostro Netanyahu eh, Benzion arriva da questi, come dire, da questi trascorsi, arriva da mh, queste posizioni, Blom lui è cresciuto parlando yiddish, è cresciuto nel Bronx e eh, non vedeva l'ora di liberarsi di tutto questo bagaglio che ha sempre trovato estremamente pesante e grazie al fatto che si trova negli Stati Uniti se lo può permettere riesce effettivamente a lasciarsi alle spalle tutto questo eh, che lui sente un po' in un certo senso come un fardello e quindi alla luce della sua esperienza diversa appunto da quella di Netanyahu cosa crede? Crede che in sostanza magari la storia non è perfetta però un po' alla volta i progressi se ne stanno facendo e quindi cosa, cosa succede? Che ci troviamo a un certo punto davanti a due visioni della storia che sono assolutamente incompatibili, in cui secondo eh, Ruben, come eh, Benzion, è uno eh, psicopatico allarmista che traumatizzato dall'esperienza manco sua, cioè dall'esperienza storica, non vede nessuna differenza, nessuna sfumatura nella storia in generale. Mentre Benzion, come lo vede Blum? Beh, lo vede come. Un poveretto c'è cioè un povero stolto che ha perso la ragione che non si rende conto che prima o poi magari lui se la caverà pure ma i suoi figli potrebbero sempre farli fuori quindi insomma insomma questo conflitto è quello che sta proprio alla base della non soltanto dell'esperienza effettivamente dell'esperienza ebraica ma in fondo sta alla base di quella che qualsiasi società che sia multiculturale multietnica e solleva una serie di domande che alla fine poi sono domande molto molto comuni, domande del tipo, a quale storia devo credere? Oppure domande del tipo, chi sono le persone che mi stanno accanto? Di chi mi posso fidare? Chi vuole farmi del male e chi no? E di chi è la responsabilità per quello che succede a me, di quello che succede a me? È mia? E io ho responsabilità di quello che succede agli altri? E ho un'altra nota, è che in questo conflitto tra queste due of history there there are a few other elements on one hand there's three netanyahu boys yoni bibi iddo who are just they want cookies they're very young 7 10 13 and but really there is um these three women but really two it's Sila netanyahu was benzion netanyahu's wife um edith who is um, um, yeah, married to, to Ruben and the mother of Judith. And it's between, you know, if I have an angel of history, let's say like a Benjamin-esque angel of history in, in, in, the, in, in the book, it's, it's really somewhere between Edith and, and, and Judith, right? Because as these two men argue these two conceptions of history and whether history repeats itself and is a prison you know that that one must you know escape and then defend against being you know put in again and then the other man says no no it's it's getting slowly better it's getting slowly better it's, you know you know there are there's this mother Edith who is saying what do we do now right how do we make this family work now and that none of you understand the moment in which i dwell And then there's the daughter, um, Judith, who is essentially saying, I don't believe in the existence of history at all. And all of this must be erased. That your idea of circularity and, and recapitulation, and your idea of progressive, you know, um, um improvement, it's all bullshit, and uh and nothing existed before me or should. E quindi in questo conflitto, in questo conflitto su punti di vista storici, mh, ci sono poi anche degli altri, delle altre posizioni. Abbiamo, vedrete che poi leggendo il libro incontrerete i tre ragazzini, perché in Itaniau hanno tre figli piccoli di 13, 10, 7 anni, che sono Ioni, Bibi, per l'appunto, e, e Hiddo, i quali sono, sono interessati ai biscotti. Quello interessa loro, i biscotti, punto e basta. E poi ci sono le donne, le donne in questa storia che sono Zila, che sono anche appunto la moglie di Netanyahu e, eh, e eh, Edith che è la moglie di Ruben e oltre a Edith c'è Judith che è la figlia di eh, appunto di eh, Edith e di Ruben e se dovessi pensare a un angelo della storia in stile Benjamin per l'appunto, direi che forse sarebbe tra Edith e Judith perché? Perché abbiamo appunto questi due uomini che non ha smesso di litigare sul fatto che la storia ma sì la storia c'è questa circolarità è una prigione bisogna cercare di uscirne ma non si esce assolutamente siamo vincolati e chi più, più, più ne metta e l'altro che dice ma no non sta andando così male dai secondo me diventa un po meglio tutti i giorni e poi abbiamo Edith la madre per l'appunto e che cosa dice lei dice ma Oggi, qui, che cosa facciamo noi come famiglia? Come ce la gestiamo qua la nostra vita, la nostra giornata? Come facciamo a fare in modo che la nostra famiglia funzioni, che la nostra vita familiare funzioni? Voi non capite il nostro presente. Questa è l'opinione di Edith. E poi c'è Judith. Judith, che è appunto la ragazzina, ed è una ragazzina che proprio non crede a nulla di nulla, non gliene frega niente di tutto quello che questi altri stanno dicendo. Per lei sono tutte panzane, assolutamente. L'esistenza della storia in sé, ma per lei non esiste proprio. E secondo lei bisogna liberarsi della circolarità, eh, della ricapitolazione, del progresso. Ma chi se ne frega, sono tutte stronzate, dice Judith. Io ci tengo a precisare dopo averlo ascoltato con estrema attenzione e curiosità che questo in realtà non è un romanzo attesi o meglio è un romanzo in cui c'è tutto questo che lui vi ha raccontato ma anche è un romanzo avvincente eh, con delle pagine di comicità assoluta e, e anche di una, la descrizione di questi tre pargoletti di Benzion Netanyahu, uno dei quali diventerà Bibi, l'altro, eh, Ioni, morirà di lì, siamo nel 59, nel 76, nel 76 lui morirà eh, in questa operazione che salvò gli ostaggi di Enteb, quindi è, è, non bisogna mai dimenticare quanto questo fratello pesa nella coscienza, nel, nei comportamenti, nel non detto eh, del Bibi che tutti conosciamo. Ma questo è un altro discorso. Quello che tengo a dire è che è un romanzo divertentissimo. Veramente ci sono delle pagine strepitose. E, e, e questo porta eh, al fatto che io non so quanto lui lo volesse o quanto si arrabbi se glielo dico, però anche Benzion Netanyahu alla fine diventa simpatico. Io non so quanto fosse voluto, ma in questa sua follia e in questo suo aggredire la storia e aggredire anche i suoi ospitanti perché di fatto più che di ospitalità, di agg aggressione si tratta in quella famiglia dove arriva in visita il docente israeliano ebbene alla fine, ma neanche alla fine, nel corso della storia anche questi cinque sciamannati non so come si traduca sciamannati in inglese, <ride> scusa e diventano simpatici si riesce in qualche modo anche a identificarsi in loro nonostante tutto quindi non so quanto questo eh, sia voluto e gli faccia piacere è giusto che ogni lettore eserciti la libertà di divertirsi a dispetto dell'autore e dei suoi personaggi è un grandissimo libro eh, lascio a lui l'ultima parola e, eh, ed è disponibile abbiamo forse spazio per eh, due o tre domande grazie Well, thank you. Yeah, I, I you know, I, I like Benzio Netanyahu, too. Yeah, yeah, I mean, I don't, you know, <laughs> I, I, I, I feel like um, it, it, what does it mean? This is an interesting question. I've been thinking, you know, this is something that, that, that in the book is a question that I was continually underlying every part of the book. And it's something that I don't know that I got any closer to answering, but what does it mean that, that a person could have the same ideology in one job and then the same ideology in another job. And it's really the lack of power that makes him sympathetic, right? You know, if Benzio Netanyahu had had his son's job, there would be no sympathy. But why do we have sympathy then for a man who has these opinions but lacks the power to act on them? And that to me is a really profound human question, right? it's it's and i i i the closest i've come to it to, to answering that is saying that that it's a very human thing to to understand lack and want and need and the resentment and anger that comes from not getting what one feels one deserves mm -hmm. right and um but it is always better to pity someone um than to elect them mm -hmm. Alexa, yeah, yeah. Scusate, chiedo perché. Così, um, ma devo dire che effettivamente pure a me sta simpatico. Benzion perché no? Assolutamente sì. Insomma, questa è una questione che comunque sia, è è, anche scrivendolo il libro, ma effettivamente è vero, viene fuori ancora e poi ancora. Se uno si legge il libro, effettivamente anche io stesso, mano a mano che lo rileggevo ehm, e che ci pensavo, eh, mi rendevo conto che effettivamente c'era questa tematica che è molto interessante se ci pensiamo. È vero il fatto che se uno ha un'ideologia, un punto di vista, diciamo così, un'idea che persegue in un e si occupa di una certa cosa. Ti sta simpatico e ti fa magari pena una cosa del genere, ma se uno ha la stessa idea, lo stesso, la stessa ideologia, lo stesso slancio e fa un lavoro diverso, magari si sta meno simpatico. Che cosa voglio dire? Che nel ruolo di eh, Benzion abbiamo qualcuno che non ha potere. Non ha potere, quindi questo fa sì che gli venga fuori questa frustrazione che in un certo senso forse è quella che ci fa, eh, fa sì che a noi, ci, a noi piaccia, ci resti quasi simpatico questo Benzion. Ma se lui avesse in realtà lo stesso atteggiamento e lavoro del figlio, ci sarebbe meno simpatico, diciamo così, un po' questa sensazione. Perché? Perché lui in realtà non ha alcun potere per mettere in atto le sue idee. E secondo me è proprio qui il punto, perché questo è un, un tratto estremamente umano, secondo me è una questione estremamente umana, perché è estremamente umano che cosa? È estremamente umano ehm, soffrire la mancanza di qualcosa, è estremamente umano avere bisogno di qualcosa, volere qualcosa con tutte le proprie forze e provare un enorme risentimento se poi quella cosa lì che tu pensi di meritarti non ce l'hai. E appunto è per questo che, ehm, che, che appunto ah, c'è cioè questa rilevanza importante eh, de della riflessione poi anche forse per questo che è più importante che qualcuno ti faccia pena ma non necessariamente lo devi eleggere